Ciao a tutti, oggi ci troviamo in esterna, ho lasciato la mia cucina per venire in un posto del cuore. Ci troviamo a Seragambetta nel bioagriturismo nel quale io lavoro da 4 anni. È un posto bellissimo dove insieme alla qualità del, del cibo e dei prodotti troverete anche la qualità delle persone che ci lavorano dentro e del mio capo. Ora, Gambetta si trova a pochi chilometri dal mare, quindi vicino a Polignano, e a pochi chilometri da Castellana e quindi dalle grotte di Castellana. E naturalmente a pochissimi chilometri da Conversano, dove ci sono io. Quindi, però noi siamo qui per fare una parmigiana e iniziamo. Allora, iniziamo facendo la pastella. La pastella la faremo con la farina, aggiungeremo un pizzico di sale, io aggiungo anche un pizzico di zucchero e mescoliamo così in questa brocca ho dell'acqua frizzante fredda se non avete l'acqua frizzante potete utilizzare la birra oppure nel caso in cui l'acqua frizzante non fosse fredda potete tranquillamente mettere la pastella in frigorifero oppure aggiungere del ghiaccio mescoliamo bene con una frusta in modo da non far formare i grumi. Tutte le, tutti gli ingredienti e le dosi poi li troverete nella ricetta. Aggiungiamo ancora acqua e mescoliamo. Non dovremo tenere un composto troppo liquido, altrimenti la pastella non aderisce bene alla melanzana. In questo caso la pastella è già pronta come vedete è bella liscia e vellutata eccola qua quindi tagliamo le melanzane le potete tagliare a rondelli oppure in questo verso io le taglierò a rondelle lo spessore deve essere questo circa mezzo centimetro non troppo sottile ma neanche troppo spesso altrimenti la melanzana non avrà modo di cuocere nello stesso tempo in cui sarà cotta la, la pastella Ok. Una volta tagliata la melanzana, dobbiamo procedere alla frittura. Quindi io adesso vado a prendere la pastella che ho riposto in frigorifero nel frattempo, perché ricordatevi la pastella deve essere ben fredda. Così con lo shock termico della pastella fredda con l'olio bollente avremo una pastella bella croccante. Quindi torno subito, vado a prendere la pastella e torno. Dopo mezz'ora la nostra pastella è stata in frigorifero andiamo a friggere quindi prendiamo le fette di melanzane le avvolgiamo con la farina togliamo la farina in eccesso e le mettiamo nella pastella la pastella deve essere così avvolgente facciamo cadere la pastella in eccesso e andiamo a friggere mi raccomando l'olio ben caldo circa 180 gradi in modo che sì la pastella sia croccante ma la melanzana naturalmente deve essere anche cotta perché impaniamo la melanzana prima nella farina e poi nella pastella in modo da creare attrito fra la pastella e la melanzana, così che la pastella aderisca bene alla melanzana. Le nostre melanzane sono pronte, belle, croccanti e ben dorate. Le andiamo ad alzare dall'olio, le mettiamo qui per perdere l'olio in eccesso. E quindi procediamo con la frittura. Mi raccomando friggete pochi pezzi alla volta in modo da non far abbassare la temperatura dell'olio e da non assorbire troppo olio. Allora abbiamo terminato di friggere tutte le melanzane e sono qui e quindi procediamo col formare la parmigiana. Qui abbiamo della salsa di pomodoro cotta con un soffritto di aglio e del basilico, il parmigiano che potrebbe essere pecorino o altro formaggio che voi preferite e la mozzarella. Nel link io ho messo anche la mortadella però in questo caso non la utilizzerò perché la voglio fare vegetariana. Nel caso in cui foste allergici al lattosio potete anche eliminare il formaggio oppure utilizzare un formaggio senza lattosio. Ora procediamo, il primo strato sarà di salsa di pomodoro, così. Non esagerate con l'olio per il soffritto perché già le melanzane sono fritte. Quindi, primo strato di melanzane. Le sistemiamo sulla base, così e andiamo a mettere il formaggio. Dopo del formaggio aggiungiamo le mozzarelle, naturalmente io da Pugliese ho le mozzarelle buone, voi vi dovete accontentare di quelle che troverete, ne metto un altro po', così e poi basta. continuiamo di nuovo con le melanzane quindi un altro strato di melanzane così Ne mettiamo un'altra ancora qui così andiamo a chiudere bene tutto e andiamo di nuovo col formaggio io farò tre strati perché per me sono più che sufficienti poi voi decidete a seconda dei vostri gusti e ancora la mozzarella distribuitela bene su tutta la superficie della parmigiana non sia mai che qualche pezzo di parmigiana sia senza mozzarella non si fa e quindi siamo arrivati all'ultimo strato di melanzane nel frattempo aggiungiamo anche un po' di salsa di pomodoro mettiamo anche negli angoli così e quindi adesso l'ultimo strato lo sistemiamo bene perché sarà lo strato che noi andremo a vedere quando serviremo la parmigiana mi raccomando le cose devono essere buone i nostri piatti devono essere buoni ma devono essere anche belli così, un'altra, un'altra piccola, qua. e la mettiamo qua, e ci siamo, sistemiamo bene, eccola qua, questo è l'ultimo strato di melanzane, ora io aggiungo formaggio, mozzarella e passata di pomodoro, formaggio, perché è quello che renderà croccante la nostra parmigiana quindi la mozzarella io la sto sfilacciando con le mani voi potete tagliarla, farla a fette fate come preferite anche per quanto riguarda la pastella io ho fatto una pastella senza uova ma la tradizione vuole che si faccia una pastella con le uova e quindi la melanzana passata prima nella farina e poi nell'uovo e quindi fritta per me la parmigiana è già un piatto abbastanza pesante e quindi renderlo appesantirlo ancora di più con l'aggiunta dell'uovo mi sembrava eccessivo e poi devo dire la verità a me mi piace di più così e io lo faccio così abbiamo aggiunto la mozzarella e adesso ricopriamo con la passata di pomodoro. adesso la nostra parmigiana andrà in forno a 180-200 ⁇ gradi fino a gratinatura quindi ci vorranno circa 20 minuti di cottura perché abbiamo tutti gli ingredienti sono cotti deve solo sciogliere la mozzarella e il formaggio e formarsi una bella crosticina eccola qua bella e pronta adesso va in forno allora la nostra parmigiana è pronta come vedete è bella dorata e io vi saluto da Sera Gambetta mostrandovi questa bellissima pianta di capperi Ciao a tutti e grazie di avermi seguito, alla prossima ricetta, ciao!